diceva una volta qualcuno diceva sai qual è il segreto della felicità? guardare alle cose be belle che hai non quelle che a quelle che non hai e molte volte noi come persone siamo sempre portati a guardare le cose che ci mancano però non ringraziamo mai Dio per le cose belle che abbiamo è vero? E devo dire che Dio ha messo in questa chiesa cose speciali. Amen. Amen. Ha messo un gruppo di lode e di adorazione speciale, ha messo dei collaboratori speciali, ha messo dei pastori speciali. Amen. Amen. Amen. E di questo dovete essere veramente felici. Alleluia. Perché ci sono tante chiese che hanno dei locali molto grandi, dei locali molto belli però c'è tutto fumo <ride> e niente arrosto invece Dio sta facendo cose meravigliose Amen. Amen. veramente sono tempi di cambiamento nella nostra nazione e voi dovete sentirvi orgogliosi perché siete parte di un cambiamento storico Amen. nella chiesa italiana non siete qua per caso questa non è una chiesa come tutte le altre Alleluia, grazie. siamo parte di un cambiamento storico si scriveranno libri su quello che succede, succedeva che succede a San Nicola si scriveranno libri perché quello che sta succedendo qua cambia il volto della nostra nazione dell'Europa e del mondo intero Amen quella che ci aspetta è un'opera titanica è un'opera mostruosa che solo con l'aiuto di Dio si può fare amè? Amè. e avete bisogno di stare vicini ai vostri pastori quanti di voi sostengono i pastori con le vostre preghiere? se non mi giro <ride> no, la stavo scherzando hanno bisogno di voi Sapete, tante volte vale più una pacca sulla spalla, un dire siamo con te, ti vogliamo bene che tante altre cose. Siete speciali, veramente Dio benedetto sarà ancora. Amen. E in questi giorni stavo pregando, sto dicendo Signore, che cosa vuoi? che si parli cosa vuoi che si parli in questi giorni cosa dobbiamo dire ai leader della chiesa e Signore mi ha detto di parlare di una cosa molto importante quindi prendete appunti perché le cose di cui parleremo questa sera sono delle cose che non valgono solo nell'ambito della chiesa ma valgono nell'ambito della vita quotidiana se imparerete questi tre semplici principi vedrete che molte cose cambieranno nelle vostre vite sul vostro posto di lavoro nei vostri rapporti familiari cambieranno con i figli cambieranno nella chiesa di cosa vogliamo parlare questa sera noi vogliamo parlare di come si deve avere a che fare con le persone come si deve trattare con le persone quello che può sembrare una cosa così semplice è qualcosa di veramente difficile. A Napoli si dice che Agape è una sfoglia di cipolla, <ride> che la testa è come una cipolla, c'è cioè tante sfoglie, no? E molte volte è così, ogni testa è un tribunale, ogni persona ha i suoi pensieri, ogni persona ha i modi di fare. E noi come leader della Chiesa dobbiamo imparare ad avere a che fare con le persone. E vi accorgerete che le cose che diremo saranno di benedizione non soltanto per la Chiesa, non soltanto quando evangelizzerete gli altri, ma saranno di benedizione anche sul vostro posto di lavoro, saranno di benedizione anche quando vi troverete ad avere a che fare con le persone, perché bisogna sapere trattare con le persone, bisogna sapere avere a che fare con le persone. I principi sono semplici, sono solo tre sono semplici eppure così difficili tre principi il primo principio è quello di non criticare, non giudicare e non condannare nessuno mai non criticare non giudicare e non condannare nessuno mai il secondo principio e di fare sempre apprezzamenti sinceri fare sempre dei buoni complimenti e il terzo principio è quello che dobbiamo suscitare negli altri il nostro stesso desiderio, la nostra stessa volontà dobbiamo suscitare nelle altre persone la stessa cosa che c'è nel nostro cuore se riusciamo a fare queste tre cose noi riusciremo a tenere dalle persone qualcosa che non vi aspettate perché? il primo principio è molto semplice possiamo leggerlo in Matteo capitolo 7 dal verso 1 al verso 5 questa sera rifletteremo molto sulle cose di vita quotidiane Matteo, capitolo 7 dal verso 1 al verso 5 no, non c'è bisogno. sono versi che bene o male conosciamo tutti quanti eh? la Bibbia dice così non giudicate affinché non siate giudicati perché sarete giudicati secondo il giudizio col quale giudicate e con la misura con cui misurate sarà pure misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Ovvero, come puoi dire a tuo fratello? Lascia che ti tolga dall'occhio la pagliuzza mentre c'è una trave nel tuo occhio ipocrita togli prima dal tuo occhio la trave e poi ci vedrai bene per togliere la paiuzza nell'occhio di tuo fratello Amen. e diceva qualcuno dice quando tu punti un dito verso una persona fai attenzione perché ci sono tre diti che puntano verso di te e molto spesso noi siamo così abituati a giudicare gli altri così abituati a parlare male degli altri che non ci facciamo neanche più caso siamo così abituati a disprezzare gli altri che non ci rendiamo conto che niente ci dà il diritto di giudicare, di criticare e di disprezzare o di condannare niente se voi avrete a che fare con le persone domani mattina o anche quando avete a che fare con persone di altre chiese, con altri fratelli ricordatevi mai giudicare, mai criticare, mai condannare perché voi non sapete veramente quello che c'è nel cuore di una persona noi siamo portati a criticare sempre, è vero? no? andiamo a casa, nostra moglie ci prepara un piatto da mangiare 364 giorni all'anno lo fa bene una volta che lo fa male che diciamo c'è troppo sale non è buono è vero? e tra l'altro 364 volte che vi ha fatto bene non gli diciamo grazie è così ugualmente le donne spesso il marito rientra a casa dopo una 3-4 giorni di lavoro pesante e si aspetterebbe una moglie che l'abbraccia, che gli toglie un po' di peso da dosso, non apre neanche la porta, ehi, i tuoi figli hanno fatto questo, i tuoi figli così, tu non ci sei mai a casa. E' <ride> vero. È, però... è così o no? Siamo portati a giudicare e a criticare gli altri, <ride> però non vogliamo essere criticati. Come qualcuno ci dice una cosa, ci offendiamo. Ricordatevi che la critica è come un piccione viaggiatore. Quando voi lanciate una critica, prima o poi sempre ritorna <ride> mortificata. Bumeranga. Dice la Bibbia che chi semina lamento, che raccoglie? Pesca. E quello che noi seminiamo nella vita, quello raccogliamo. Quindi se noi parliamo male degli altri, parliamo male degli altri, parliamo male degli altri, critichiamo gli altri, giudichiamo gli altri, gli altri parleranno male di noi, criticheranno noi, giudicheranno noi. Amen. Dobbiamo capire che non tutti quanti hanno lo stesso nostro modo di vedere, lo stesso nostro modo di fare. Magari anche noi criticheremmo noi stessi di cinque anni fa per le scelte sbagliate che abbiamo fatto. Però quando le abbiamo fatte pensavamo che erano le cose giuste. Quindi mai criticare, giudicare o parlare male degli altri. Se noi prendiamo una persona e cerchiamo per correggerla, la affrontiamo come si dice di petto, sapete cosa succede? 99 volte succede otteniamo l'effetto contrario. Voi siete leader da poco, ma i pastori sanno quello che sto dicendo. Quando tu prendi una persona di faccia ottieni sempre l'effetto contrario. Che la persona si arrabbia, che la persona se ne va, che la persona non vuole sapere niente, oppure cerca di giustificarsi, non avrei potuto fare in una maniera diversa. O scarica la colpa a qualcun altro: no, non la colpa non è mia. Signore, la donna che tu mi hai messo a fianco mi ha fatto peccare. Questa è la famosa frase di Adamo, non disse effettivamente: ho mangiato il frutto. No, Signore, la donna, la colpa è tua perché mi hai dato la donna che mi ha fatto peccare. E tante volte come pastore diciamo a qualcuno, no pastore, la colpa è tua che mi hai messo dietro al proiettore. La colpa è tua che mi hai messo a suonare. È vero o no? State riflettendo? Sono delle cose che mi suonano familiari. Anche con i nostri figli. Perché non hai fatti colpa? No, la colpa è della maestra che mi ne ha segnate troppe. Eh, com è come antipatica questa maestra soprattutto quella italiana quella italiana io non assegniamo ai compiti, lo possiamo anche sopportare ma quella italiana è proprio antipatica <ride> invece di criticare quello che fanno gli altri la Bibbia ci invita a criticare quello che facciamo noi per questo la parola di Dio ci dice prima di togliere la trave che sta cioè la pagliuzza che sta nell'occhio di tuo fratello vedi bene che nel tuo occhio ci può essere una trave questo che significa? Significa che se noi cerchiamo di correggere gli altri, nel 99% dei casi falliremo, ma se iniziamo a correggere noi stessi, non darsi che iniziamo ad avere qualche risultato. Quello che deve cambiare non è quello che è intorno a noi, quello che deve cambiare siamo noi, sempre. E soprattutto come leader, perché da quello che noi siamo e da quello che noi facciamo dipende la benedizione di tutta la Chiesa. Quindi il problema non è della Chiesa se le cose non funzionano. O se voi avrete un giorno o avete una responsabilità di una, di una realtà come possono essere la musica, come possono essere le pulizie, se le cose non funzionano, la colpa non è mai della sorella o del fratello, ma la colpa è sempre di chi ha monte, non riesce ad organizzare le cose. È facile scaricare le colpe agli altri, ma dobbiamo invece imparare a non criticare, non ciprificare, non condannare gli altri ma iniziare a guardare più vicino a guardarci davanti ad uno specchio a ammettere che possiamo sbagliare a Napoli si dice che il pesce puzza sempre dalla testa quindi come leader è molto importante che noi impariamo a trattare bene le persone che sono intorno a noi trattare bene significa non trattarle male Già se tu inizi a non trattarle male, già stai facendo delle grandi cose. Spesso, come persone, trattiamo male gli altri. Ah, ma sembra sempre in ritardo! Ma che stai facendo? Ma perché? E ah, tu ti sei ah. Magari, il povero fratello, la povera sorella è bucata, ruota la macchina, ha scattato un incidente, lo volevano uccidere, è riesci ad arrivare con mezz'ora di ritardo. Gloria a Dio che è arrivato. Arriva in chiesa e si sente pure aggredito dobbiamo cercare di comprendere gli altri ci sta chi non lo vuole proprio fare chi arriva proprio in ritardo però se iniziamo a comprendere gli altri li vedremo da un punto di vista diverso c'è un film molto bello che fa il prof non so se l'avete visto no? a la prova di fuoco in cui quando inizia la sfida dell'amore la prima cosa che dice il primo giorno non parlare, non dire niente di cattivo a tua moglie E già quella ronipris però è così se noi iniziamo a imparare a non dire male degli altri di chiunque sia sulla faccia della terra iniziamo a vedere un grande cambiamento perché ricordate quando tu riprendi una persona la persona si sente aggredita, si sente attaccata e cercherà di difendersi e per difendersi si tirerà verso gli altri, buttando la scusa a qualcun altro, dirà che la colpa è tua perché stai esigendo troppo, perché sei troppo severo o sei troppo severa. E alla fine otterrà esattamente il risultato contrario che volevi. Se la persona arrivava in ritardo, continuerà ad arrivare in ritardo. Quindi non serve a niente, risparmiatela. Bisogna cercare un'altra strada. C'è una storia molto famosa. Che è la storia di un pilota di caccia americano, non so se Giovanni Contarsi lo conosce. Parliamo del pilota Bob Hoover, che era uno dei famosi eroi delle guerre mondiali no? degli Stati Uniti. E un giorno, mentre stava facendo un'esercitazione col suo aereo, ad un certo punto l'aereo si blocca nei motori. E l'aereo non si è caduto. Cecco ovviamente un pilota molto esperto, riesce ad atterrare, distrugge l'aereo, ma lui non si fa niente. Alla fine, quando vanno ad analizzare l'aereo, sapete cosa scoprono? Che hanno sbagliato a mettere il carburante nell'aereo. Hanno messo un tipo diverso di carburante al posto dell'altro. Ora lui era una persona alta in grado, e la prima cosa che fece è andò a parlare col meccanico che doveva mettere la benzina nell'aereo. secondo voi cosa ha fatto? è andato là e ha detto tu mi stavi facendo morire, non ti uccido ti metto in galera secondo dove, che cosa, voi a posto suo che cosa avreste fatto? dopo che avete visto la morte in faccia quello che lui fece è rimasto nella storia Andò da questo ragazzo, quando questo ragazzo lo vide arrivare da lontano, immaginate, questa era una persona alta in grado, <ride> la paura, iniziò a piangere, dal terrore, perché rischiava veramente di essere condannato, perché era tentato omicidio, fra le altre cose, non lo so. Quello che disse Bob Hoover è rimasto nella storia. Andò da lui e gli disse: Sai una cosa? Sono sicuro che da ora in poi non sbaglierai più a mettere il carburante nel mio aereo. Quindi voglio che sei sempre tu a mettere il carburante nel mio aereo. Diceva un uomo che si chiama Chaplin: Diceva un grande uomo: Mostra la sua grandezza dal modo in cui tratta gli altri. Noi come leader la gente ci vede come Gesù Cristo noi non siamo perfetti ma dobbiamo imparare a trattare con le altre persone ricordatevi che le persone non vedono Gesù sulla terra, vedono a noi e quindi noi dobbiamo essere un esempio soprattutto nel modo e nella maniera in cui trattiamo gli altri se gli altri si sentiranno disprezzati e trattati male da noi noi li allontaneremo da Gesù Cristo se noi invece non li trattiamo male siamo già a metà strada per farli avvicinare a Gesù. Amen. Amen. Amen. Domande? È interessante questa cosa. Vi potrebbe essere utile secondo principio. Fare sempre degli apprezzamenti sinceri, dei complimenti giusti. Efesini capitolo 4 verso 29. Efesini capitolo 4 verso 29 dice così: nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca. E fine qua già l'abbiamo parlato ma se ne avete una buona per l'edificazione secondo il bisogno ditela affinché conferisca grazia a quello e quella volta che lo prepara male uno l'aggredisce. Però però altre 364 volte che lo prepara bene perché noi gli diciamo grazie per la cosa buona che ha fatto subito siamo pronti a parlare male quando qualcuno fa qualcosa di sbagliato ma nessuno nel mondo dice grazie ad una persona che ha fatto una cosa buona questo vale soprattutto fra moglie e marito i mariti non dicono grazie alle mogli perché puliscono bene la casa perché cucinano bene, perché li accudiscono bene, perché hanno lavato i panni, per tutte le cose buone che hanno fatto o perché vanno a lavorare, mai, se, se sbagliano subito, hai fatto questo, hai fatto quello, ma mai ti dicono grazie, qua non dice soltanto non esca dalla vostra bocca una parola malvagia, ma dice se ne avete una buona non ve la tenete, ditela affinché conferisca grazie a quelle che le Quanto quando è bello quando tu stai suonando e qualcuno ti dice grazie perché hai portato la presenza di Dio nella chiesa quando è bello per un pastore sentirsi dire grazie perché attraverso di te stiamo conoscendo più il Signore se sbaglia eh, il pastore ha fatto questo il pastore ha fatto quell'altro ma se fa le cose buone perché non dirgli grazie? dovete imparare a trattare quelle persone che Dio vi darà da, come responsabili da gestire se hanno spazzato a terra male non ditegli niente ma se hanno fatto una cosa buona ditegli grazie perché le persone hanno bisogno di sentirsi dire grazie uno dei problemi anche che causa di più il divorzio fra moglie e marito è proprio questo il fatto che le persone non si sentono più apprezzate, non si sentono più stimate. Le donne dicono: Io faccio tanto e mio marito non lo vede. Gli uomini dicono: Io lavoro tanto e mia moglie non mi dice mai grazie. Mi spacco la schiena nel lavorare e mia moglie sembra quasi che non apprezzi tutto quello che io faccio nella casa. È così o no? Quindi, da un lato, dobbiamo imparare a non dire le cose cattive, ma dall'altra parte, diciamo grazie. Lo insegniamo ai bambini, gli diamo un bicchiere di d'acqua, per favore, e poi come si dice? Grazie. Mettiamo in pratica, sono principi semplici, ma cambieranno la maniera in cui le persone che sono intorno a voi lavorano con voi. Le persone devono essere contente di venire a aprire la chiesa insieme con voi. Devono essere contente di venire a suonare. Ma se hanno delle persone che sono dei giudici e che smettono a... dice, se li accendi tu, non vengo proprio più, sono di tu. E noi con il nostro comportamento possiamo allontanare le persone da Dio o avvicinarle. Perché la responsabilità di quelle persone è la nostra. Quindi impariamo a non parlare male, ma impariamo anche a dire grazie. Quando è l'ultima volta che abbiamo fatto un complimento a qualcuno? Io cerco non lo fatto. Anche eh, io prima appena sono arrivato qua ho detto <ride> però quant'è quanto importanza diamo alle cose negative e quanto alle cose positive? In una giornata, quante parole negative escono dalla ponte e quante ne escono di positive? Mettiamo tutto sulla bilancia e vediamo dove pende. subito siamo pronti a criticare e a giudicare e ormai diciamo grazie. Grazie ai nostri genitori perché ci hanno concepito, perché ci hanno cambiato i pannolini, perché ci hanno allevato, perché ci hanno dato l'insegnamento. Anche i bambini è molto importante incoraggiarli. Cucinano, fanno i primi prove di cucina, farina per tutta la, la casa. C'è ah. veduto il dice, oh, signore mio, dammi la pazienza di Salomone, signore. Invece bisogna avogare e apprezzare il tentativo che hanno fatto è normale, sono piccoli, i guai però lo fanno con un buon sentimento e anche nella chiesa tu hai delle persone che per zelo fanno guai allora mai riprenderli astramente perché non serve a niente Dici, ma come sono da evangelizzare e mi devo pure sentire dire dal pastore che non lo devo fare Gesù, cioè, si sì, ma tu te ne devi evangelizzare eh, quelli della chiesa evangelica di fronte cioè sì, ma loro si devono convertire perché sono tutti freddi, ho capito. <ride> però non si fa... Eh, così, Il fratello, hai fatto bene. Però la prossima volta andiamo a prendere le persone del mondo che hanno più bisogno piuttosto che altri fratelli. La cosa è diversa. Stai dicendo la stessa cosa, ma in maniera diversa. Dice bravo, hai avuto un destino del cuore bellissimo di andare a evangelizzare. E lo potresti fare ancora meglio evangelizzando la gente del mondo. Stai dicendo la stessa cosa ma lo stai incoraggiando a farla meglio, non lo stai distruggendo. Dobbiamo imparare a trattare con le persone, questo vale anche sul posto di lavoro, nella vostra famiglia, perché quello che la Bibbia dice non vale solo in chiesa, vale soprattutto fuori, quindi non escano parole dalla vostra bocca cattiva, di giudizio, ah tu sei così, tu sei così, e tu non ti ricordi come ma escano parole buone perché le persone hanno dentro un bisogno di sentirsi approvati cioè quando voi vedete delle persone le persone hanno proprio il bisogno di qualcuno che gli dice stai andando bene vai avanti perché quando tu hai un impegno ti aspetti che dall'altra parte le altre persone lo apprezzino non che ti uccidano imparate ad apprezzare quello che gli altri stanno facendo questa è la seconda chiave che dobbiamo ricordare per avere a che fare con le persone tutte le persone a me? A me. domande? sono utili queste cose? se riusciamo a applicare questi tre principi vedete che tutto quello che è intorno a voi cambierà il terzo principio è molto importante ed è molto importante soprattutto quando evangelizziamo dobbiamo suscitare negli altri la nostra stessa volontà il nostro stesso desiderio la nostra stessa passione primo corinzi capitolo 9 dal verso 20 al verso 23 dobbiamo suscitare negli altri il nostro stesso desiderio fargli vedere le cose come le vediamo noi Fagliele avvertire fagliela sentire così come le avvertiamo le sentiamo Amen. primo corinzi capitolo 9 dal verso 20 al verso 23 mi sono così fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei mi sono fatto come uno che è sotto la legge con coloro che sono sotto la legge per guadagnare quelli che sono sotto la legge tra quanti sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza la legge benché non sia senza la legge di Dio anzi sono sotto la legge di Cristo per guadagnarne quanti sono senza la legge mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli mi sono fatto tutto a tutti per poterne salvare in qualche modo alcuni ora io faccio questo per l'Evangelo affinché ne sia partecipe anche io quanti sono andati a pescare? non avete mai esperienza di pesca? un pochettino? con l'acqua o con la rete? con l'acqua. ora immaginate una cosa a voi qua in cui vi piace mangiare la buccia? è bellissima oggi abbiamo mangiato la guccia stupenda ed è buonissima però se tu devi andare a mare per pescare un pesce ai pesci piacciono i vermi non ci piacciono le bucce. È vero no? Quindi, se tu prendi la cuccia e la metti sull'amo e la butti nell'acqua e vuoi per forza che il pesce si mangi la cuccia, la voglia di aspettare il pesce, non la bocca. Ma se tu vuoi pescare il pesce, ci devi mettere il verme, pure se a te non ti piace perché quel verme attira quel pesce. è vero no? Per questo Paolo diceva, Io mi sono fatto giudeo con i giudei, pagano con i pagani perché per conquistarli a Cristo e noi dobbiamo usare un pochettino di intelligenza quando parliamo con le persone se io vado da una persona che ama il calcio è inutile che gli parlo di Gesù perché quello della testa c'è il pallone allora cosa gli posso parlare? del Napoli e piano piano piano piano piano, piano lo pesco io mi ricordo sempre la persona che mi ha evangelizzato a me è un grande evangelista, è un evangelista personale, micidiaco, non ho mai visto nessuno come lui. E lui diceva: Quando io vado, esco a pesca, vado in un bar dove giocano a carambolo. E allora lo spirito santo mio padre dice: Quella persona, io non vado dove gli parlo di Gesù, prendo la stecca e gli dico di fare una partita a carambolo. E giochiamo a carambolo. Giocando, giocando. Lui parla, e appena riesco a trovare dove poter entrare con Gesù, l'effetto è diverso. Quando quella persona per esempio mi parla e mi dice ho problemi con mia moglie, guarda che Gesù ti può aiutare, come ha aiutato me, e cerchi di avvicinarlo al Signore. Per esempio, se noi abbiamo un figlio a cui piace giocare a pallone, però fuma se tu una gli dici non devi fumare non devi fumare non devi fumare serve a niente ma se tu gli dici guarda che se non fumi i bamboni sono più liberi e puoi giocare meglio a pallone vedi che il giorno dopo la sigaretta l'ha buttata perché lui cerca il pallone e tu devi cercare di fare leva su quello che sono i desideri del suo cuore su quelle che sono le sue necessità giudeo con i giudei e da lì devi cercare di mettere nel suo cuore quello che c'è nel tuo. Non è facile pescare. Ci sono pescatori che sono eccezionali. Io spesso sono stato in Sicilia, andavo da un fratello che era figlio di un pescatore, adesso c'è il ristorante, lui mi spiegava. diceva guarda, mio padre era eccezionale, mentre tutti gli altri non pescavano niente, lui andava in un quarto dove non c'era nessuno, buttava la rete uff, e tirava su tutto riusciremo a capire come pensavano i pesci e pescare. noi dobbiamo riuscire a mettere nelle persone lo stesso nostro desiderio a fargli vedere a fargli capire la cosa come la vediamo e la capiamo noi non è facile ma questa è l'unica strada affinché loro facciano le cose che noi vogliamo che facciano se tu sei per esempio in una chiesa e sei responsabile delle pulizie una cosa è sempre vicino, tu devi fare le pulizie. E che dice? a Me l'ha detto il pastore. Devi fare le pulizie. Oh, sai. Ma se tu gli dici, Guarda, a Dio Dio benedice un posto pulito, a Dio fa piacere che la chiesa sia pulita. Quando la chiesa è pulita, Dio è contento. Perché questo onora Dio. E quindi se tu onori Dio. Dio non era a te vedi che sarà lì con la scopo in mano a pulire perché non lo farà per te se lui ha nel cuore di fare piacere a Dio lo farà per fare piacere a Dio devi fargli vedere le cose dal tuo punto di vista portarlo a vedere le cose come te Paolo si faceva giudeo con i giudei ma poi li portava a Cristo li conquistava per Cristo tu devi entrare nella vita di una persona con quello che piace alla persona, con quello che vede la persona, la persona vede il pallone. Andiamoci, facciamoci giocatori di pallone tutti qua. La, la persona che piace le telenovelas, telenovelas con tutti qua. Però da là ovviamente non è che poi loro ci convertono a noi a vedere le novelas, Ma siamo noi che attraverso le telenovelas, dice cioè, ma tu lo sai dove origine delle telenovelas? No, in Argentina, ma sai cosa è successo in Argentina? Un grande risveglio, succedevano i miracoli. Una persona che è malata è la più facile del mondo di evangelizzare. Perché cosa cerca una persona malata? Guarisce. Gesù. Gesù cosa fa? Guarisce. Guarisce. Quindi lui c'ha la domanda e tu hai la risposta. Ma la risposta non è vieni in chiesa. Perché se tu vai vicino alla persona, vieni in chiesa e dici a me che mi interessa, io sono malato, voglio essere guarito. Ma la risposta qual è? Tu vuoi essere guarito? Sì. Credi in Dio? Sì. Posso pregare per te? Sì. Prego, guarisci Dopo che guarisci dici che è successo? E gli <ride> qualcosa in più del Signore. Non tutti quanti ti seguiranno. Ricordate che Gesù guarì dieci leprosi? Ma 45 tornarono indietro. No, solo oh. lui. Però gli altri nove erano stati guariti anche loro. Quindi molto spesso Dio benedice e fa l'opera in tante persone che non seguiranno nessuno, ma fa lo stesso. Sta iniziando a capire questa sera quello che stiamo cercando di dire? Se riusciamo ad applicare questi tre semplici principi, inizieremo a vedere qualcosa di diverso. modo per ottenere dagli altri qualcosa e fare in modo che gli altri abbiano lo stesso nostro desiderio ricordatevelo se voi volete che gli altri amano Dio devono, devi mettere nel loro cuore devi fare in modo che nasca nel loro cuore lo stesso sentimento che è nel tuo questo gli farà fare le cose che fai anche tu perché tu fai le cose per Dio perché ami Dio non fai le cose per Dio perché te lo dice una religione, non fai le cose per Dio per fare contento il pastore, lo fai perché ami ah, Dio e quella passione, quel desiderio, quel fuoco brucia dentro il tuo cuore e noi dobbiamo riuscire ad accendere il fuoco delle persone per Dio, a trasmettere spirito a spirito quello che noi abbiamo ricevuto. Amen? Amen tre semplici principi mai dire male di nessuno mai perché quello che seminate vi torna indietro dire sempre cose buone e vere degli altri il bicchiere non è mezzo vuoto il bicchiere è mezzo pieno, sempre non c'è nessuno che sia da buttare per Dio. Dire. ha delle qualità uniche terza cosa mettere quello stesso desiderio che c'è in voi nel suo cuore dovete portarglielo voi Paolo si fece giudeo con i giudei non furono i giudei a venire da Paolo e a farsi come Paolo ma fu Paolo ad andare dai giudei per portarli a Cristo per mettere dentro di loro lo stesso amore che aveva dentro a Cristo vi faccio un ultimo esempio c'è la storia del piccolo Tim, lo chiameremo che un giorno doveva iniziare il primo giorno di scuola. Il giorno prima, sai, mamma, dice, domani vai il primo giorno di scuola, non ci voglio andare a scuola. Eh, non ci voglio andare a scuola. Eh. Quando dice anche i figli sanno cosa significa? No, non voglio andare a scuola! Eh. E il papà dice, non oh, è importante quella scuola, non ci voglio andare a scuola! E muoi, come? E alla fine che cosa fece il padre? Poi con la madre al dice, qua dobbiamo trovare una soluzione, che cosa si fa di bella scuola? E iniziano a scrivere, si fa questo, si fa questo, si fa questo, e io dico, ah si disegna, però facciamo una cosa, si iniziano a al tavolo, iniziano a fare i disegni, e si iniziava a divertirlo, guarda quanto è bello questo disegno, e il bambino che stava dall'altra stanza, a l'angelo iniziava a guardare, e i genitori disegnavano, ma che bello, guarda che bello disegno che hai fatto, e allora lui si avvicina e dicevo voglio disegnare pure io. E dice, eh no, eh, tu non sai disegnare. Lo sai dove ti insegneranno a disegnare? Alla scuola. Domani sempre a scuola ti insegneranno a disegnare, ti insegneranno a dipingere, ti insegneranno a parlare, ti insegneranno tante cose belle. Il giorno dopo, il padre scende da sopra per svegliare il figlio, non lo trova mai nel letto. Il figlio sta già vicino alla porta vestito ma devo andare a scuola mi sono svegliato tre ore in prima sto qua ad aspettare quando andiamo che voglio imparare a disegnare? che cosa vi sto dicendo? che noi dobbiamo imparare ad essere dei leader non si nasce leader ci si diventa ci sono alcuni che nascono con delle particolari diciamo doti a volte positive, a volte negative, però ognuno di noi può diventare un leader e deve diventare un leader. Essere un leader significa guidare gli altri nella direzione giusta e questo non è facile, perché lavorerete con persone che sono caratteri diversi, modi di pensare diversi, modi di vedere diversi, ma se noi riusciamo a capire come trattare con le persone, allora vedrete che tutto sarà molto povero umana che può bloccare lo Spirito Santo o può permettere allo Spirito Santo di fare il suo percorso Amen. ve lo ripeto di nuovo l'opera di Dio non è soltanto l'opera dello Spirito Santo non fa tutto lui quando un giorno il Signore doveva parlare a Cornelio poi lo vedremo forse qualche altro giorno che non gli disse all'angelo vai e predica tu il Vangelo a quelle persone no, disse all'angelo vai a dire che va a casa di Pietro noi Dio non potevamo usare l'angelo non faceva prima con l'angelo ma Dio ha deciso e scelto di usare gli uomini se Pietro non avesse accettato mentalmente il fatto che la grazia di Dio era anche per i pagani lo Spirito Santo non sarebbe sceso dalla famiglia di Cornelio, perché Pietro non sarebbe mai entrato in una casa nota. Da ma Pietro era un uomo che permetteva allo Spirito Santo di fare la sua opera, perché era un uomo pronto al cambiamento. Non ci vuole solo l'opera dello Spirito Santo, ma lo Spirito Santo può operare quando ci sono uomini e donne di Dio che sono pronte a cambiare, per fargli fare la sua opera. Forse adesso non lo comprendete, ma il più grande ostacolo all'opera di Dio siamo proprio noi. Ricordatevelo. Allora se applicheremo i principi della parola di Dio, questi semplici tre, faccio già vedere come cambierà la vostra vita di famiglia, la vostra vita di leader, la vostra vita lavorativa. Molte volte tu stai a lavoro vicino a un collega che è quello principale non ha capito niente, quello è così. Lo Sempre parlare bene. Cioè sui difetti, eh, vabbè, beh, però è una persona che ha avuto il coraggio di aprire una ditta di fare un investimento, è una persona che tutti i giorni è al lavoro, si esaurisce per il lavoro. Ricordate, il bicchiere è mezzo pieno, non è mezzo putto. A me. Amen. Io penso che questa sera abbiamo detto delle cose molto importanti. Però vorrei che Dio ci potesse dare questa sera la forza di cambiare. Perché non è facile. Non è facile cambiare il nostro modo di agire, il nostro modo di essere. Dio lo vuole fare, Dio vuole trasformare San Nicolo. Ma lo può fare soltanto attraverso dei uomini e delle donne che sono pronte a cambiare amè? siamo pronti a cambiare? questa sera abbiamo tre semplici principi sono semplici, guardate, semplicissimi però vi faranno fare tanta strada, vedete vero? amè?